Mondello aspetta il campionato di Beach Volley. Si entra nel vivo delle gare il 22 luglio. Vant Create Site, Fint Free World Prestemesa in plugins. L, campionato italiano assoluto di Beach Volley, è pronto a sbarcare in Sicilia. Da venerdì 21 a domenica 23 luglio sarà la spiaggia di Mondello, frazione di Palermo e tra le più celebri località turistiche dell'isola, ad accogliere la terza tappa del circuito organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, dopo i primi due appuntamenti a Vieste e Cervia. Il campionato italiano proseguirà poi con altre tre tappe a casa al velino, Caorle e infine Catania, dove si disputeranno le finalissime a partire dall'1 grado settembre. Secondo una formula ormai consolidata, la giornata di venerdì sarà interamente dedicata alle qualifiche, a cui sono iscritte 16 coppie maschili e 13 femminili, le sei coppie migliori per ciascun genere otterranno un posto nel tabellone principale a doppia eliminazione che si disputerà a partire da sabato 22 con la partecipazione di 16 coppie maschili e altrettante femminili. Domenica andranno in scena le gare decisive per l'assegnazione delle medaglie, che, come sempre, saranno seguite in diretta da Fox Sports, sul canale 204 del pacchetto Sky andranno in onda le semifinali. A partire dalle 11.15, e le finali, dalle 16.30 in poi. Le stesse gare saranno trasmesse in diretta streaming dallaula 1.tv, con l'esclusione del territorio italiano. Diversi i nomi di primo piano al via della tappa di Mondello, nel tabellone maschile sono iscritti i vincitori della tappa di Cervia, Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta, e i finalisti di entrambe le tappe fin qui disputate, Matteo Cecchini e Davide Dal Molin, oltre alla coppia campione d'Italia del 2012 Ficosecco Casadei. Presente inoltre, grazie a una vid card, la coppia siciliana Bellone-La Rosa. Non saranno tra i partecipanti, invece, i campioni in carica Rossi Caminati, impegnati contemporaneamente nella tappa di Ljubljana del campionato europeo. In campo femminile la coppia testa di serie numero 1 sarà quella formata da Silvia Leonardi e Michela Lantignotti. Seguite da Gili Costantini e Bonifazia Allegretti, queste ultime semifinaliste a Cervia. Al via anche Esther Maestroni, recente protagonista dei mondiali Under 21, qui in coppia con Sofia Arcaini. Ammessa al tabellone principale grazie a una videocard card la coppia formata da Marta Becchis e Arianna Barboni, entrambe giocatrici indoor di Serie A. Le gare della tappa di Mondello, organizzata in collaborazione con SBS SEA Beach Sport, Mondello Italo-Belga e Visiva, si disputeranno su quattro campi allestiti all'interno delle spiagge Euro Yachting Sport e LO Beach. Diversi gli eventi collaterali predisposti dagli organizzatori, tra cui esibizioni di fitness, il venerdì e il sabato a partire dalle 18.00. Spettacoli musicali ogni sera dopo il termine delle gare e un villaggio attrezzato con stand commerciali e gastronomici. Ital Press. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps?